Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come aggiungere un'ombra ad un primo piano utilizzando GIMP, che è un programma di fotoritocco che è gratuito, si può scaricare da Internet gratuitamente ed è open source. Allora facciamo subito il caricamento, apriamo e carichiamo questa immagine PNG di questo splendido Bassotto, il Bassotto Sergei. Allora noi dobbiamo fare praticamente... Eh, prima l'effetto ombra e poi creare anche l'effetto supernova che è una specie di scintillio che viene creato da questa parte qui, praticamente dalla parte in cui guarda il bassotto. Per creare l'effetto ombra bisogna andare nel menu filtri, poi si, fa, si va all'interno di luce ombra e si fa proietta ombra. Allora, dato che la luce proverrà da in alto a destra, noi l'ombra dovrà eh, proiettarsi verso sinistra. Ecco perché nel campo X noi aggiungeremo un meno, per esempio meno 20, perché dovrà andare verso sinistra. Lo spostamento Y possiamo fare ad occhio 50, il raggio di sfocatura 50, il colore nero. Togliamo qui il segno di spunta da permettere il ridimensionamento dell'immagine perché noi vogliamo che l'immagine resti così. Facciamo una prova se questi valori sono corretti vediamo che questo tipo di filtro in realtà che cosa fa? aggiunge un nuovo livello se noi togliamo l'occhietto dal livello vedete che l'ombra che cos'è? non è altro che un nuovo livello eh, trasparente in pratica è un nuovo livello trasparente con solo l'ombra del bassotto 8 A, vedete? poi se uno eh, verifica che il dato XY non è corretto per esempio può prendere lo strumento sposta prende il fotogramma, praticamente il livello dove c'è il cane e lo sposti a destra e a sinistra e quindi questo può cambiare senza rifare l'effetto quindi eh, abbiamo detto siamo andati semplicemente con filtri luce e ombra e siamo andati nel pannellino proietta ombra qui abbiamo messo meno 20 perché dato che il bassotto è rivolto verso destra e la luce arriverà da destra praticamente l'ombra si doveva materializzare ovviamente dietro è un po' una forzatura dal punto di vista del fotoritocco perché se vedete questa immagine in realtà al basso la vera luce gli arrivava da sinistra quando abbiamo fatto la foto e l'ombra e la, la testa è un pochino più in ombra ma adesso noi che cosa faremo dopo che si sono creati questi due livelli in questo livello là, qua andremo su filtri, luce e ombra e sceglieremo supernova supernova non, non è altro che questo pan, pul, puntino di luce, questo pallino molto luminoso che diciamo, getterà della luce sul muso, sul muso del cane, sembrerà che il cane guarda da quella parte. Vogliamo anche scegliere un colore un pochino magari più chiaro, facciamo così e schiariamo la supernova. Lasciamo questi dati che ci, ci vanno bene, aspettiamo, e vedete che è venuta la supernova. Stringiamo un pochino il pannello per vedere, se no non si vede. Ed ecco che la supernova sembra che il cane guarda la supernova e c'è anche questo effetto di luce. Per completare il fotoritocco possiamo aggiungere tasto destro un nuovo livello ancora e scegliamolo in trasparenza, lo spostiamo sotto e togliamo la visualizzazione da questi livelli ci possiamo mettere, ad esempio vogliamo mettere un gradiente, vediamo che con questo tipo di visualizzazione non si vede molto bene, scegliamo un gradiente, vediamo qualcosa che ci piaccia, scegliamo questo qua, l'alluminio, spazzolato no brushed aluminum spazzolato vediamo come viene perché la luce deve venire da destra verso sinistra vediamo facciamo una prova con CTRL si blocca diciamo la retta per farla precisa vediamo può andare anche bene riproviamo facciamo CTRL z facciamolo più corto per avere ecco qua, vediamo come viene ed ecco che diciamo è una specie di effetto un po strampalato però viene un passotto che sta no, guardando questa supernova sopra un alluminio spazzolato con l'ombra che vediamo praticamente è stata creata in un nuovo livello. Quindi qui noi abbiamo tre livelli, il passotto in PNG no? che è 1024x576 pixel con lo sfondo trasparente. Poi il secondo livello è stato fatto con le, eh, il filtro luce ombra ombra mettendo il meno sulla, y perché noi volevamo, sulla x perché volevamo che andasse a destra e il terzo livello noi ci abbiamo messo semplicemente un gradiente da grigio a bianco chiamato appunto alluminio spazzolato se noi li clicchiamo tutti e tre si vedono tutti e tre gli effetti a questo punto che cosa facciamo? Facciamo tasto destro Appiattisce, immagine ed ecco che viene, si, si trasforma in una sola immagine. Se vogliamo salvare il progetto facciamo file, salva, salva con nome. Se vogliamo immediatamente l'immagine facciamo esporta come e ci scriviamo bassotto sergei supernova, con effetto supernova e ombra e poi facciamo invio, facciamo esporta. Gli diciamo che non lo vogliamo comprimere perché vogliamo il massimo della, della qualità andiamo a vedere la differenza questo fotoritocco è molto semplice doppio clicchiamo il bassotto normale con sfondo trasparente noi quadrettini grigio scuro e grigio chiaro sono lo sfondo trasparente nel png quindi se volete lo sfondo trasparente la la trasparenza bisogna usare il formato png il jpeg non è la trasparenza andiamo a destra ed ecco questo è l'effetto Diciamo ombra supernova, vedete che l'ombra si sviluppa verso sinistra perché questo punto di luce è qui alla sua destra. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine vi saluta il passotto Sergei al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.